Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video Oggi vi porto in una location strepitosa Ci troviamo al Lago d'Orta eh, Non ero mai venuto in questo posto Ed è un posto davvero stupendo eh, Infatti è talmente bello che anche se è inverno è pieno di gente Quindi non voglio immaginare d'estate quanta gente ci possa essere qui E la location è bellissima perché eh, abbiamo ovviamente tutto il paese sul lago Ma abbiamo all'interno del lago un'isola che si chiama Isola di San Giulio eh, Dove eh, all'interno dell'isola c'è pure un'abbazia. Eh, poi ci sono dei negozietti, ci sono dei ristoranti. Veramente si entra in un ambiente incredibile! Che non sembra davvero possa esistere tuttora un ambiente di questo tipo. Per raggiungere l'isola è semplicissimo: ci sono dei battelli che partono ogni quarto d'ora e in pochissimi minuti eh, si arriva sull'isola. Eh, ovviamente l'isola da girare è molto piccola, anche perché la maggior parte non ci si può accedere perché fa parte eh, dell'abbazia, quindi la lunghezza dei vicoli non è tantissima. Però davvero merita eh, di essere vista perché è un posto surreale e il video di oggi in una location di questo tipo lo vedremo da Absanzino Zino Mini Pro quindi sarà dato a lui il compito di portarvi le emozioni e di farvi eh, entrare in quello che è il lago torta. Quindi, ragazzi, se questo mio video dovesse piacervi, lasciatemi un grosso pollice su. Seguitemi su Instagram dove porto tante novità, anteprime, voli in FPV, stampe 3D. Tantissime cose arrivano su Instagram, location dove vado a volare, tantissimi spoiler arrivano lì. Sempre, se vi va, iscrivetevi al mio canale Telegram Offerte per sostenere questo canale. Ma soprattutto, iscrivetevi a questo canale YouTube per non perdervi neanche un video, un volo, una recensione, un test tutorial. Novità. Ciao, e al prossimo video. Obrigada.